Con oh, oh no. ma buonasera, Emidio, ciao Franco, bentrovati. Vi ho cercati per pranzo, ma non vi ho trovati. No, eravamo però. Non ho trovato più neanche il pranzo, quindi eravate appena passati. Disgraziati, sì, senti come sta andando? Tutto bene, io non faccio niente come al solito, guardo e. Piano. Wow, vedo che avete un'ottima saletta con uh, un, uh, un dispositivo per uh, catturare l'immagine eh, esatto. riflesse per, per restituire Dopo... l'immagine, perfetto, perfetto. <ride> se tu ce lo Vabbè. suggerisci metteremo una tenda beh ma... sì forse sì, forse è una tendina forse è da mettere adesso vedo che c'è Francesco, guarda Francesco si sta per uh, immolare per. Gli è stato offerto un contratto dalla concorrenza e ora sta valutando se accettarlo Ma non dite niente che di là c'è il O Piano piano La vedo improbabile Sì, sì, mi sa più abbastanza. Francesco che fai invece te? Stai... Mettiamo Envy Ok Un lettore 4K o IPUC o Revol Vedremo cosa usare dopo Schermo da 9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 Asp Aspetta, con, con te non ho finito vai. Allora, questa struttura discreta, Nuovo. nuova, che c'è dentro? Che eh, cosa no, nasconde? No, non posso toccare, sennò si sbalenta tutto Guarda che carino ah. Una struttura leggerissima che si monta ah. Abbiamo scoperto che Claudio avrebbe dovuto comprare anche il tappo sotto Per reggerla stabilmente Ma esperienza Però è forte Così con due metri dovrebbe non impallare Beh, ottimo anche la Ottimo, qua vedo invece Sub ancora in sub cellofanale Sub nuovi in Italia, sono appena arrivati questi DN12 della Definitive Technology quindi li sperimenteremo adesso, saranno un po' come dire, poco rodati ma ce ne sarà abbastanza per cappottare audio quality della sala che <ride> <a canto. ride> Vabbè vedo che... che una sala non suonante Eh lo so, lo so lo so, lo so, lo so. Ma abbiamo il cavallo di Troia qua quindi Ah certo Ormai è entrato Senti poi vedo anche tutto Definitive Technology Vedo anche le torri, le, le 90-40 se non 90 sbaglio 90-40 dietro, 90-60 davanti e le A90 Atmos sopra ah, sì. Facciamo questo esperimento Il tetto non è molto alto ma dai Oh c'è il signor però Milana non, Però non, non è neanche è basso che per me. Signor Milana ehi là. tu dici se vieni ben arrivato così, ma certo, se, se, se, se arrivi così non hai fatto nulla <ride> e, gi e già hai sta faccia <ride> la vedo dura eh. la vedi dura ma guarda qua che roba <ride> al terzo turno guarda. guarda quello lì è merito mio solo quello ho il tappo andava un eh? anche per sotto perché sennò. no no, no, in no in realtà no no no no mi dispiace si sì, c'è eh? scritto di notte. no? no no non è stabilissimo però... eh, avete messo le clip come si eh. deve? ok e allora, allora non vabbè. Lo so, vabbè dai vi, vi, vi lascio lavorare e ci vediamo tra poco quando verrò a vedere il lavoro okay. che ha fatto Francesco. Ok, a dopo.